Allora buongiorno, buon lunedì, ehm, prima di iniziare l'esercizio volevo solo eh, dirvi due cose eh, sul, sulle modalità d'esame su cui stiamo ragionando, nel senso che ehm, all'inizio dell'anno no, vi avevamo detto che l'esame eh, probabilmente si sarebbe svolto no, in aula con i vostri computer. Eh, la settimana scorsa eh, ho saputo che il laboratorio dove tradizionalmente si facevano le esercitazioni per i corsi di ingegneria gestionale, che probabilmente nessuno di voi ha avuto modo di, di, mai di frequentare, ehm, è quasi pronto, no? nel senso che eh, c'era stato un problema legato a un incendio nel 2020, per cui era totalmente ricoperto di fuliggine, impraticabile eccetera, hanno sistemato tutto e adesso le macchine ci sono, stanno finendo le configurazioni eccetera. Quindi dovrebbe essere fattibile eh, riuscire a fare l'esame nel laboratorio. No? E questo da un lato è diciamo così, più, più semplice, più comodo perché avrete già le macchine le, senza problemi di rete, senza problemi di configurazione, ci c'erano i computer con il software installato, eh, e quindi da meno problemi durante l'esame ricordo l'ultimo appello che abbiamo fatto diciamo così, in aula con i pc è stato un po' problematico no? perché c'erano diciamo, diverse persone che avevano dei problemi e se tu hai problemi già dell'esame vai a sommare quelli di configurazione di rete no? chiaramente il livello di stress sale eh, non lo so ancora con certezza no? stiamo verificando in questi giorni se tutto funziona nel caso, chiaramente vi informo per tempo le modalità di esame sono identiche, non cambierà nulla. La differenza è farlo sul vostro computer oppure sui PC del laboratorio, che avranno esattamente le stesse cose installate. Un pochino di differenza la fa per chi usa il Mac, perché chiaramente in laboratorio i PC sono, eh, hanno installato Windows, ma eh, in ogni caso, eh, se, faccio, se faremo l'esame in laboratorio, come spero onestamente, eh, le ultime due o tre esercitazioni verranno fatte in laboratorio. Quindi le ultime settimane del corso sicuramente andiamo in laboratorio così avete già modo di prendere familiarità con quelle macchine, vedere dove sono installati i programmi, eccetera, eccetera. Okay? In modo da arrivare al giorno dell'esame senza sorprese, che secondo me è la cosa più importante. Okay? Vi, vi, vi tengo aggiornati ovviamente man mano che andiamo avanti con le prove e nel caso appunto eh, a parità di orario le ultime due o tre settimane, quelle che normalmente sono riservate a fare di esame, tradizionalmente, eh, ci sposteremo al laboratorio LEP, vediamo un attimo se ci stiamo coi turni eccetera, ma questo diciamo così, lo, lo costruiamo strada facendo. No? Trovo, ci tenevo a informarvi perché è appunto la notizia della settimana scorsa e è, diciamo è bene cominciare a pensarci. Questo vuol dire, parlo per chi ho di fronte ma parlo anche per chi vede la registrazione, per questo mi sono messo anche in video per, per eccezionalmente, diciamo, ehm, prevedete di frequentare almeno gli ultimi laboratori. Okay? Anche chi, diciamo, chi sta, segue a distanza, fa i laboratori per conto, per conto proprio, eccetera, almeno le ultime settimane, quando faremo la preparazione per l'esame, eh, cercate di frequentare in modo da poter diciamo così, risolvere o affrontare tutti gli eventuali problemi prima del giorno dell'esame stesso, perché poi il giorno dell'esame ovviamente il tempo è molto contato, contingentato, dovremmo fare più turni, e quindi non c'è tempo lì di avere eh, la persona che dice ma io non so qual è la password del laboratorio oppure non ho fatto il token di Eclipse o cose di questo genere. Hm? Ne parleremo però cominciate a mettervi a calendario che le ultime settimane sono importanti perché faremo simulazioni d'esame sia dal punto di vista della difficoltà d'esercizio sia dal punto di vista delle moda modalità d'esame. Ok, fine del, <ride> dell'avviso. Torniamo a... Eh, all'argomento che vogliamo affrontare oggi. Allora, visto che noi siamo qua bloccati in aula lunedì mattina e fuori c'è il sole, facciamo un viaggio a Parigi e, e facciamo un esercizio che ha a che vedere eh, diciamo così, con la metropolitana di Parigi. Questo è un progetto base che ho pubblicato, eh, pubblicato ieri sera. Eh, che parte da un database che contiene le informazioni appunto sulla metropolitana di Parigi, no? sulle varie fermate, sulle varie connessioni e così via. Eh, il database è fatto in questo modo: abbiamo una tabella eh, che rappresenta le linee, le varie linee, vediamo direttamente ci sono varie linee con i vari nomi A1, A3, B, C1, C2, D1, M3 e così via, eh, ciascuna linea ha un nome, un ID numerico, privo di significato se non il fatto di essere univoco, una velocità media di percorrenza, vedete che la maggior parte sono 55 km orari ma alcune sono più lente, un intervallo eh, tra i quali le vetture di quella linea si presentano alla eh, in stazione quindi mediamente ci sarà una vettura ogni 5 minuti per la linea M11 e una vettura ogni 15 minuti per la linea E ad esempio e poi c'è un codice colore se uno eh, volesse disegnare questo il colore ufficiale delle linee in realtà ho un pochino mentito nel senso che queste non sono le linee della metropolitana di Parigi perché sarebbero molte di più eh, sono le linee dei trasporti regionali di Parigi così è Tarrer se qualcuno c'è stato Ehm, che sono un pochino meno e quindi un pochino più gestibile, diciamo così, il, il grafo che costruiremo. No? Eh, quindi ho preso solo un sottoinsieme dei dati. Poi abbiamo l'insieme delle fermate, che sono i punti in cui si possono appunto fermare le vetture. Quindi la tabella fermata è fatta così, ha un nome e delle coordinate geografiche, latitudine e longitudine. Qui sono chiamate X e Y. Uh, e quindi la latitudine è y e la longitudine è x, mm? uh, si, cioè, si quadra anche con i numeri perché la latitudine è intorno a 50, noi siamo intorno a 40, 45 e, e le coordinate x sì, sono abbastanza le, legate alla longitudine. Mm? e il database purtroppo le chiamava x e y, quindi ogni volta fare uno sforzo mentale per, per ricondurci. Però essenzialmente è un elenco diciamo, diciamo alfabetico, insomma, un semplice elenco di tutte le stazioni possibili in cui le varie linee, in cui le vetture delle varie linee si possono fermare. E poi abbiamo la terza tabella, che come vedete è una tabella che mette in relazione molti a molti una fermata con un'altra fermata, che si chiama connessione. Questa è la tabella che ci spiega come viaggiano le vetture e ci dice che guarda eh, una determinata eh, tratta no, del, del percorso di una vettura passa da una certa stazione di partenza a una certa stazione di arrivo. Quindi, eh, Seguendo questa relazione dal lato connessione verso fermata sappiamo qual è la stazione di partenza, sappiamo qual è la stazione di arrivo di una singola tratta. Chiaramente una, eh, una, una linea, cioè una vettura che va al percorso di una determinata linea, non so, la linea A, eh, sarà composta da tante piccole tratte successive, okay? dalla prima stazione alla seconda, dalla seconda stazione alla terza, dalla terza alla quarta e così via. Ciascuna di queste tratte è rappresentata da una riga nella tabella connessione. Visto dal punto di vista della fermata, vediamo che dalla fermata possiamo vedere attraverso la, questa relazione di sopra tutte le connessioni che partono da questa fermata, quindi sono tutte le vetture in partenza in certo senso, eh, oppure tutte le connessioni in arrivo, tutte le vetture che arrivano in questa, eh, in questa fermata che abbiamo, che abbiamo identificato. Eh, una connessione ha anche l'informazione sulla linea, perché okay, va bene che una vettura vada dalla fermata A alla fermata B, però questo tratto di binario tra la fermata A e la fermata B è condiviso tra più linee diverse, no? molto spesso ci sono più linee che condividono una, un tratto di percorso. E allora eh, ho questa informazione no? su questa linea, proviamo a vederlo nel database, questa tabella connessione è fatta così, ma non è molto leggibile, no? nel senso che sono solo numeri, è una tipica tabella fatta di chiavi esterne, quindi la prima è la chiave esterna sull'ID della linea, no? che mi dice essenzialmente qual è la linea a cui appartiene questa tratta, e poi abbiamo la stazione di partenza e la stazione di arrivo, quindi questo mi sta dicendo che eh, dalla stazione 85, che è questo Leo, eh, alla sergileo saint, saint Christ, esiste una tratta no? la linea eh, A3 passa dalla stazione 85 alla stazione 87 poi dove va, dove arriva dove, dove prosegue questa riga non ce lo dice, dovremmo cercare se c'è un'altra riga in cui la stazione di partenza sia 87 e eh, la linea sia sempre 1027 qua ce n'è una cui la, la linea sia 1027 e la stazione di partenza sia 87, ma in realtà non è, se guardiamo i numeri, non è il proseguimento ma è il ritorno. No? Qui si dice che dall'85 va l'87, ma anche la stessa linea dall'87 va all'85. è abbastanza normale per una linea avere sia diciamo così, una, un verso di percorrenza che il verso opposto. Normale ma non obbligatorio, perché potrebbero esserci delle linee che fanno un percorso all'andata è un percorso diverso al ritorno almeno per una parte del tragitto quindi non è scontato eh, eh, però invece possiamo avere invece questa riga successiva lo vediamo bene noi avevamo visto la tratta dell'85-87 di questa linea da 87 la eh, stazione successiva è 86 quindi noi sappiamo che eh, questa linea dopo la stazione 87 proseguirà verso l'86 che è questo qui, la prefettura di Sergio, o quello che è. Okay? Quindi per ricostruire il percorso di una linea lo possiamo fare andando a seguire questa concatenazione no, di, di passaggi, cioè la connessione 2 che porta da 85-87 può essere seguita dalla connessione 4 che porta da 87-86 e a occhio croce c'è questa qui che da 86 porta a 358 che è un'altra stazione, Neuville, Université o quello che è, e così via okay? questo ci dà l'idea no, è una rappresentazione possibile delle connessioni qui non ci sono gli orari, ci sono solamente le linee, quindi non ti dice a che ora passa una certa vettura eh, o quante ce ne sono, eccetera ti dà i percorsi essenzialmente fatti da ciascuna vettura eh, sulla linea l'informazione che non c'è esplicitamente sono i capolinea no, nel senso che qui non c'è scritto la linea A da dove parte a dove arriva se voglio sapere da dove parte, dovrei cercare tra le connessioni, qual è la connessione di quella linea che, ha la stazione, che non ha stazione di arrivo, no? che ha, da cui partono ma non arrivano eh, vetture. Però queste sono le informazioni, così come diciamo così, siamo riusciti a ottenerle dalla fonte, no? per scaricare dei, dei dataset che avessero queste informazioni. Allora, cosa vogliamo fare? Beh, come primo passaggio proviamo a costruirci un grafo che rappresenti i, tutti i collegamenti eh, che ci sono tra le varie stazioni. Okay? Quindi la prima domanda che ci faremo è che tipo di, grafo, di che tipo di grafo si tratta. Okay? Quali sono i vertici, quali sono gli archi, di che caratteristiche hanno gli archi um, e che tipo, appunto, che varia tipologia di, grafo stiamo, di quale tipologia di grafo stiamo parlando tra le 16 diverse tipologie che abbiamo visto la volta scorsa. Allora, la cosa più semplice chiaramente è il tipo di vertice. Beh, i vertici saranno le fermate. Un grafo in cui mi immagino no, un nodo, un vertice per ciascuna fermata e poi queste fermate saranno collegate da degli archi e l'arco esisterà se le due fermate sono collegate l'arco non esisterà tra due fermate se non c'è una connessione tra, tra di esse ok? quindi ehm, poi il grafo è orientato o non orientato cioè la connessione tra due stazioni la consideriamo orientata in un certo verso oppure è indifferente il verso Beh, noi abbiamo visto che nei dati eh, quando c'è una connessione connessione come abbiamo visto queste due c'è una connessione e c'è anche la connessione inversa quindi questo database mi fa in qualche modo pensare a eh, un grafo orientato ma noi non dobbiamo essere necessariamente legati ai dati che abbiamo i dati li abbiamo trovati così però li rielaboreremo diciamo così come ci fa comodo eh? sta a noi pensare se eh, ci è più comodo, più opportuno rappresentare due archi diversi, no? in questo, per esempio in questo caso, due archi diversi, uno che va dalla stazione 85 all'87, l'altro che va dall'87 all'85, oppure, eh, oppure collassarli in un unico arco non orientato, dicendo vabbè queste due eh, stazioni sono collegate e per noi collegate vuol dire collegate in entrambi i sensi, possiamo deciderlo. In realtà lo, lo potremmo decidere se fossimo sicuri che, ogni coppia di stazioni, che per ogni coppia di stazioni, se c'è un arco che va, c'è anche l'arco che torna indietro. Quindi vorrebbe dire, dovremmo essere sicuri che non ci sono delle tratte a senso unico, in un certo senso. Se non siamo sicuri, allora possiamo tranquillamente, nel caso più generale, rappresentare il grafo orientato. Che io rappresento separatamente la tratta di andata e di ritorno, il peggio che può capitare è che rappresenti ogni cosa due volte. Eh, viceversa, se, avessi, se scegliessi di rappresentare un grafo non orientato eh, e ci fossero delle tratte a senso unico, un, commetterei un errore di rappresentazione. Okay? Il testo cosa mi dice? Che il grafo lo vuole orientato, il, suggeri, il suggerimento che mi dà già il testo qua nel readme è già quello di fare un grafo orientato, ma diciamo così anche l'avremmo fatto comunque ragionando sui dati il grafo è un grafo semplice o è un multigrafo, uno pseudografo eccetera cioè che differenza c'è? un grafo semplice è un grafo nel quale tra due vertici o c'è un arco o non c'è e quindi e questo è sempre vero eh, ci chiediamo le due domande che dobbiamo farci per capire se il grafo semplice o no è è possibile che ci sia un arco tra un vertice e se stesso? Beh, in questo caso no. Non ha senso avere una linea che parte da una stazione e arriva alla stazione stessa. Una connessione. L'altra domanda che ci dobbiamo fare, per capire se è un grafo semplice o un multigrafo, in questo caso, se date due stazioni, esiste una sola tratta, un solo arco che le collega o esistono più archi che le collegano? Allora, qui è una scelta che dobbiamo fare, che dipende dal risultato che vogliamo ottenere. Adesso ci stiamo solo esercitando, però eh, possiamo rappresentare questa cosa in due modi diversi. Eh, perché sicuramente tra due stazioni ci possono essere più archi. Perché se ci sono più linee che collegano le due stazioni, adesso se non ricordo male avevo nel progetto Eclipse... Salvato anche, eccola qua, una mappa no? di queste stazioni e di queste connessioni. Quindi vediamo che ci sono sicuramente no? delle tratte, tra ad esempio tra questa stazione e quest'altra, in cui c'è solo una linea che passa, e quindi mi immagino che nel database ci sia un arco che collega l'andata e un arco che collega il ritorno. Però ci sono sicuramente delle coppie di stazioni, adesso ovviamente trovarne una, ad esempio, tutte, guardate questa sequenza di stazioni qua, 1, 2, 3, 4, 5, che sono stazioni tra le quali passa sia la, la linea, questo verde marcio sia la linea lilla chiaro, adesso non... non non chiedetemi di dare i nomi sensati ai colori, la linea, questa è la linea 9, e l'altra è la linea, quella lì, la strano, è la linea 8, sembrerebbe. Quindi è possibile no, che tra due stazioni passino più linee, e allora nel mio database, nel database connessioni, eh, avrò più righe, in questo caso ad esempio, tra queste due stazioni avrò quattro righe, due che vanno per la linea verde e la linea lilla e due che tornano sempre per la linea verde e per la linea lilla. Allora se mi interessa conoscere o mantenere l'informazione sulla linea dovrò per forza creare un multigrafo, un grafo in cui tra questo vertice di partenza e questo vertice di arrivo ci saranno due archi un arco identificato, colorato in qualche modo con la prima linea e l'altro arco identificato con la seconda linea se invece non mi interessa tenere traccia dell'informazione sulla linea allora posso collassare l'informazione dicendo semplicemente esiste una connessione di una o più linee? sì o no? allora in questo caso posso rappresentarlo con un grafo semplice che mi darà l'informazione sugli spostamenti che posso fare ma non mi darà l'informazione su quale linea prendere per fare questi spostamenti. Dipende chiaramente dal problema che vogliamo risolvere. Se è un problema che vogliamo risolvere è ad esempio trovami un percorso da una stazione a un'altra mi basta tranquillamente un grafo semplice perché mi dice quali collegamenti posso fare. Se invece mi chiedessero trovami un percorso in cui magari minimizzi, cerchi di ridurre al minimo il numero di cambi di, vetture, di, di linea e allora mi serve avere informazioni sulla linea ovviamente perché eh, devo capire se il mio percorso continua, se da, da questa stazione a questa e poi voglio andare in questa terza, posso proseguire sulla stessa linea oppure devo cambiare a un certo punto. Allora, gli archi non saranno tutti equivalenti, non saranno tutti uguali. Allora, andiamo chiaramente per gradi eh? e iniziamo a fare un grafo semplice, eh? in cui ci, ci eh, diciamo così, preoccupiamo solamente no, di eh, vedere dove ci sono i collegamenti possibili. Poi in questo testo c'è eh, una, una parte no, che abbiamo chiamato estensioni possibili in cui complichiamo le cose volendo, no? per, eh, ad esempio facendo un multigrafo o facendo un grafo pesato, Ecco, sul peso non abbiamo ancora parlato. Quindi prima domanda era vertici, seconda domanda è il tipo di grafo, la terza domanda è il tipo di arco, allora eh, c'è dell'informazione associata a ogni singolo arco? Ci serve? Barra vogliamo? avere dell'informazione associata ai singoli archi, allora nel caso semplice no, possiamo semplicemente chiederci ci sono i collegamenti o no e grazie a questo possiamo scoprire i percorsi. Viceversa uno potrebbe pensare che le singole tratte non sono tutte uguali, Alcune tratte sono più lunghe, altre sono più brevi, quindi se mi vuoi dare una stima, ad esempio, del tempo di percorrenza, non mi basta sapere solo quale percorso vuoi fare. Magari ci sono, non magari, sicuramente ci sono più percorsi tra due punti. Questo grafo è un grafo fortemente ciclico, essendoci tanti cicli significa che ci sono tanti percorsi alternativi, per fortuna. Eh, non è come la metropolitana di Torino, mh, non ha un grafo altrettanto ciclico, è un albero, anche un albero abbastanza streminzito, eh, per cui no, ci sarebbero pochi ragionamenti da fare su quale percorso prendo, eh, o vai o, o a destra o a sinistra. Ma. Eh, invece qua ci sono percorsi diversi che possono avere un tempo di percorrenza diverso. Allora potrei immaginare, e sempre tra le estensioni possibili, di stimare il tempo di percorrenza, io non ho gli orari, quindi non ho il tempo di percorrenza esatto, però ad esempio ho le coordinate delle stazioni, da cui posso immaginare la distanza, e la velocità, dove è andata? la velocità di percorrenza delle varie linee, E quindi più o meno, no? conoscendo la velocità media e conoscendo la posizione delle linee posso farmi un'idea di quanto tempo la vettura impiega per transitare da una linea all'altra, da una stazione all'altra, no? da una fermata all'altra. È un'approssimazione chiaramente, però ci permette di distinguere magari una tratta lunga due minuti da una tratta lunga otto minuti, magari nelle zone più periferiche dove le stazioni sono più distanziate. Allora in questo caso potrebbe aver senso etichettare ogni arco con un valore numerico che rappresenta il tempo di percorrenza e quindi avrei un semplice grafo pesato, grafo semplice ma pesato semplice orientato ma pesato dove il peso rappresenta ad esempio il tempo di percorrenza oppure la distanza, ecco dipende che cosa vogliamo rappresentare che cosa vogliamo minimizzare eh, nella ricerca magari del percorso migliore quindi anche qua seguiamo lo stesso approccio partiamo dalla versione semplice non mettiamo, facciamo un grafo non pesato quindi ci interessa solamente se c'è un percorso o no e poi eventualmente no, nelle estensioni possiamo pensare di creare un grafo pesato, qui ad esempio fa un altro esempio, il peso rappresenta il numero di linee che collegano le due fermate, quindi le due fermate sono collegate meglio o peggio, allora il peso rappresenta questo, oppure il peso rappresenta il tempo di percorrenza, oppure il peso rappresenta la distanza, ci sono vari modi di, di usare questa, il peso è un numero reale, che cosa rappresenta questo numero reale lo decidiamo noi, in funzione del problema che vogliamo risolvere. Ok, allora, dovremmo avere tutte le informazioni per costruire questo grafo. Allora, partiamo a questo punto da, dove dal nostro package model, allora nel progetto avevo già messo le classi linea, fermata e connessione che corrispondono la rappresentazione del database in java quindi non dobbiamo farci la parte noiosa ma possiamo fatemi lavorare in un branch diverso così uh, new branch crea grafo creazione grafo ok allora dicevo nel model creiamo la classe model nella quale creiamo un metodo, implementiamo un metodo per creare appunto il nostro grafo. Allora, sulle, sulla base delle scelte che abbiamo fatto, eh, avremo una classe grafo, un oggetto grafo, dove ovviamente importiamo, lo definiamo come tipo graph, che è l'interfaccia generica, che dipende da due generics, no? il primo è il tipo di vertice, il secondo è il tipo di arco, ci ricordiamo della volta scorsa. Allora, il tipo di vertice sarà l'oggetto fermata, e il tipo di arco, fermata, e il tipo di arco è, ehm, abbiamo scelto di fare un grafo per ora non pesato, quindi sarà un default edge. E possiamo chiamarlo grafo. Default edge lo importiamo sempre da JGraphT. Quindi nel nostro, nel nostro modello abbiamo, tra le varie strutture dati gestite dal modello, ci sarà una struttura dati grafo su cui potremo poi fare no, le ricerche di percorsi. E quindi abbiamo una procedura, un metodo, eh, crea grafo, ad esempio chiamiamolo crea grafo che leggerà le informazioni del database e popolerà il grafo stesso. Allora, cosa fa questa procedura? Beh, innanzitutto deve istanziare il grafo, no? creare la struttura dati grafo, fare la new essenzialmente del grafo stesso. Quindi La prima cosa che devo fare, dis.grafo uguale new, del tipo di grafo che mi serve. Vediamo che qua nella new dobbiamo scegliere una delle 16 classi che jgraph.t mi offre per poter creare un grafo. In questo caso è il grafo più semplice che c'è, semplice orientato e non pesato, quindi se non sbaglio si chiama simple directed graph. Simple graph è il grafo semplice non orientato, simple directed graph è il grafo semplice e orientato. Non c'è la parolina weighted in mezzo al, a, al nome del grafo perché abbiamo scelto di farlo non pesato. I generics sono gli stessi, fermata, default edge, e nel costruttore dobbiamo passare default edge.class. Abbiamo visto la volta scorsa, è una necessità che serve alla classe grafo per poter creare gli archi, sapere di quale classe crearli. Io questo costruttore mh, preferisco sempre metterlo dentro questo metodo piuttosto che non nella dichiarazione dei, del grafo stesso. Per un semplice motivo: eh, adesso in questo caso abbiamo un grafo che è fisso perché è la mappa della, della metropolitana. Ma in altri problemi il grafo potrebbe cambiare in funzione dei dati che l'utente sceglie e inserisce. Ok? Allora, mettere la creazione del grafo direttamente nel metodo no, che va a fare le query, che costruisce il grafo stesso, mi garantisce del fatto che se io dall'interfaccia utente cambio, cambio i parametri, il grafo ogni volta verrà ricreato da zero perché questa new di fatto mi cancella quello vecchio e mi fa ripartire da zero. Okay? C'è sempre, nei vari programmi che facciamo, c'è sempre il problema se io faccio la ricerca la prima volta, salta fuori, giusto, se faccio la ricerca la seconda volta devo garantire di ripartire con dei dati puliti no? e non ehm, diciamo così, aggiungere nuovi elementi a liste o, o diciamo così, strutture dati esistenti quindi per questo io per, per abitudine tendo a non inizializzare strutture dati eh, quando la dichiaro ma solamente quando effettivamente viene riempita ok ehm, beh, adesso abbiamo un grafo bellissimo ma vuoto Dobbiamo cominciare a metterli dentro le informazioni. Ad esempio, partiamo dai vertici. Allora, per, i vertici sono oggetti di tipo fermata. Quindi dovrò fare una query al database e eh, estrarre la lista di tutti gli oggetti di tipo fermata e questi convertirli in vertici, in vertici del grafo. Quindi questo è un lavoro per una classe DAO, vediamo un attimo cosa troviamo già di pronto in questo progetto, metro DAO, allora qualcuno ha già fatto questo metodo, get all fermate, che sembra già fare a caso nostro, no, proprio perché oggi vogliamo occuparci di grafi, non di database. Seleziona i vari campi from fermata ordinati per nome, va bene, crea una lista di fermata e poi vabbè, fa la query e crea oggetti fermata dove i campi di questo oggetto fermata sono, il primo è l'id fermata, il secondo è il nome e il terzo rappresenta le coordinate che sono rappresentate, No, per scelta questo oggetto è fermata non separatamente come l'altitudine e la longitudine come due numeri double, ma con un oggetto lat-long, eh? che è un oggetto di una, di una libreria simple-lat-long che è già caricata, che abbiamo già diciamo così, specificato nella dipendenza Maven, questa libreria qua, simple-lat-long, che fornisce appunto un oggetto di tipo latitudine e la longitudine che rappresentano una coordinata e, questo, e poi un po' di metodi che ci, ci serviranno no, per calcolare magari le distanze tra due punti date le coordinate quindi non ci dobbiamo andare a fare i calcoli trigonometrici noi a mano c'è questa piccola semplice libreria che con un certo livello di approssimazione ci permette già di gestire delle coordinate geografiche ok? Eh, tra l'altro queste latitudini e longitudine vengono espressi in gradi, che è comodo diciamo così, per, per l'interfaccia utente, se dovessimo fare i calcoli trigonometrici dovremmo lavorare in gradienti e fare tutte le conversioni del caso. Quindi per questa versione del programma non ci serve il dato sulle coordinate, ma sappiamo che eh, diciamo così, è stato memorizzato in questo modo nell'oggetto nell fermata. Quindi questa, questo metodo del DAO diciamo possiamo usarlo così com'è per ottenere l'elenco dei vertici del grafo, cioè l'elenco delle fermate dei per, della metropolitana. Quindi avrò una lista di fermata, fermata che chiedo, fermate, al mio classe DAO, ovviamente devo installa, istanziarla, anzi fatemelo scrivere, eh, si chiama Metro DAO, new metro DAO. Quindi chiederò al mio metro DAO get all fermate. E questa solita lista. Quindi questa è la lista di fermate, una normalissima query al database che devo convertire in vertici del grafo. Quindi posso iterare sulla lista con un ciclo for e per ogni elemento della lista aggiungo il vertice corrispondente al grafo. Oppure mi ricordo che questa è già, per questa operazione c'è già un metodo pronto nella classe di utilità graphs. Quindi io potrei fare delle operazioni tipo dis.grafo.addvertex, vedete che addvertex vuole un oggetto di tipo fermata, una ad una, oppure posso usare direttamente graphs punto, quindi importo la classe graphs, non punto class, graphs punto uh, add all vertices metodo add all vertices aggiunge tutti i vertici quindi aggiunge tutti i vertici specificati al grafo destinazione eh, i parametri sono il grafo e la collection di vertici da aggiungere quindi add all vertices il grafo è dis.grafo e i vertici che voglio aggiungere sono le fermate che ho appena ottenuto dal database. Allora, proviamo a vedere cosa abbiamo ottenuto finora. Mettiamo qua la stampa del grafo. E facciamo una classe di test per richiamare questo model, quindi facciamo nuova classe test model con il main in cui creiamo model m uguale new model m.creagrafo, che è l'unico metodo che ha, poverino, chiamiamo quello. Proviamo a fare run di questo e vediamo cosa salta fuori. Allora salta fuori nella console la stampa del contenuto del grafo, che ricordiamocelo come l'abbiamo visto la volta scorsa, è una coppia di elenchi, il primo elenco è l'elenco dei vertici, il secondo elenco è l'elenco degli archi, i vertici sono qua, e gli archi per ora sono vuoti, non c'è ancora nessun arco nel grafo. I vertici, non facciamoci ingannare, qui ci fa vedere il nome del vertice, ma in realtà lui ha memorizzato l'oggetto di tipo fermata. Semplicemente quando fa la print, chiama il metodo toString sull'oggetto fermata e quindi qua visualizza solamente il nome. Ma dentro il grafo, così come dentro la list, Dentro questa lista ci sono oggetti di tipo fermata, ma se io volessi stampare la lista mi stamperebbe il nome, perché questo è ciò che fa il toString del metodo fermata, anche nel grafo. Quindi il grafo non è altro. All'interno mantiene, diciamo, una, una lista di oggetti che rappresentano i vertici. In realtà non è una lista, è un set, perché deve, eh, i vertici sono, devono essere univoci. Ecco la cosa che non abbiamo verificato prima di aggiungere le fermate al grafo ma addirittura prima di creare un grafo cui i cui vertici sono di tipo fermata è se l'oggetto fermata è stato definito correttamente nel senso che abbia, poiché lo dobbiamo mettere in un set deve avere i metodi hashcode equals che lavorano su un identificativo univoco della fermata stessa. E effettivamente funziona correttamente perché abbiamo l'Hashcode che lavora sull'id fermata, che è un numero intero, e anche l'Equals che controlla l'id di fermata. Eh? Se non avessimo questi metodi hash code e Equals non potremmo aggiungere eh, i vertici al grafo perché non potrebbero essere inseriti nel set di vertici con cui il grafo lavora. Poi a, a volte, no, per eh, vedere se il grafo è stato creato, magari non vogliamo stampare tutto il grafo, ma solamente il numero di vertici. E per trovare il numero di vertici, cosa possiamo fare? Non c'è un metodo che mi dà il numero di vertici, ma c'è un metodo che mi dà l'insieme dei vertici, dis.grafo.vertexset, e dato questo set chiaramente posso calcolare la dimensione con size. No? Ve lo ricordo, vertex set è, è chiarissimo che è un set questo, no? non è vertex list. E infatti ritorna un oggetto set di, di set fermata. Quindi noi abbiamo caricato una lista, ma questa lista è stata convertita in un set. Ok. E questa è la parte facile, in cui ho creato, adesso ho un grafo che contiene, chissà quanti, non lo so, non li ho contati, ce lo facciamo dire, 619 fermate, tutte isolate. Non c'è nessun arco, quindi le fermate sono tutte separate l'una dall'altra. Allora, cosa possiamo fare per creare gli archi? Ci sono modi diversi, no? sono mille modi diversi, ma di tre macro-categorie che proviamo a vedere con questo, questo primo esercizio semplice. Eh, un primo modo può essere quello di applicare la definizione che abbiamo dato. Cioè tra due fermate c'è un arco, devo aggiungere un arco tra due vertici che rappresentano due fermate, se esiste almeno una linea che collega queste due fermate. Quindi potrei considerare tutte le coppie di vertici, for, eh, fermata, partenza, due punti fermate, for, fermata, arrivo, due punti fermate, dai non faccio il pigro, scrivo partenza e arrivo. Eh, fermate, quindi la lista di vertici vado a controllare se le due fermate sono collegate esiste almeno una connessione tra partenza ed arrivo se sì, allora aggiungo l'arco dis.grafo.addedge tra partenza e arrivo Quindi faccio il mio doppio loop su tutti gli archi potenziali, tutti i possibili archi che posso immaginarmi sono tutte le possibili coppie di vertici. E per ciascuna coppia di vertici mi chiedo qua, devo metterlo o non metterlo l'arco? E chi è che me lo sa dire? Il database. Quindi questo if... Significa che devo aggiungere un metodo al DAO che mi dica es esattamente questo, se esiste una connessione tra, tra due stazioni ben definite. Sapendo, attenzione, che può, ess ess può, es può esserci una connessione, può esserci neanche più di una connessione nel caso in cui ci siano delle linee multiple. Quindi nella nostra query dovremmo fare attenzione, giustamente, se esiste almeno una connessione. Mm? Eh, mm, mi sono ricordato di scrivere almeno una, se avessi scritto esiste una connessione sarebbe stato un problema perché nel caso in cui ci fosse due connessioni cosa faccio, no? mi sarei vuol dire che mi sarei dimenticato della possibilità di avere più connessioni. Cioè il grafo che ho è semplice, ma nel database ci sono informazioni ripetute, quindi devo fare attenzione a questo. Ok, eh, che query possiamo fare? Eh, possiamo, allora andiamo a, a, a provare a, a scrivere un'interrogazione che lavora essenzialmente sulla tabella connessione. Io avrò una coppia di stazioni, partenza e arrivo, e mi chiedo se esiste una connessione tra queste due stazioni. Ad esempio, vediamo un po' se riusciamo a trovare queste due che dicevamo. Gran Boulevard esiste? EFG. Eccola qua. La 204... E l'altra era Richelieu Drou... oh, la mia pronuncia è francese, R. Richelieu, questo qua, 460. Già mi sono dimenticato l'altra. 204? 460. Quindi... Lo scrivo qua. Okay. come esempio allora voglio vedere se ci sono delle connessioni tra queste due stazioni beh in questo caso è facile perché basterà eh, fare una ricerca from connessione where allora la id stazione di partenza sia uguale a 240 e l'ID stazione di arrivo è uguale a 460. 204, grazie. E in questo caso mi sta dicendo che esistono due tratte, come mi aspettavo, due connessioni che entrambe vanno da 204 alla 460, ma la prima è della linea 1070, che corrisponde non lo so a cosa, e l'altra è della linea 1071. Se mi interessasse posso andare a vedere le linee, tabella linea 1070, 1071, cosa sono, l'M8 e l'M9, 8 e 9 erano i numerini che avevamo visto prima sulla cartina. quindi quadra. Quindi una query di questo genere, dove non mi interessa ovviamente tutta l'informazione, ma potrebbe bastarmi semplicemente sapere se ci sono, quante sono. In questo caso ce ne sono due. Se scegliessi altre due stazioni a caso, mi direbbe zero. Quindi questa potrebbe essere una query che in modo molto semplice mi dà un numero che mi dice quante tratti ci sono, se questo numero diverso da 0 devo aggiungere l'arco. Magari anziché count asterisco lo chiamiamo as count cnt via. Questa potrebbe essere la query che facciamo dove chiaramente 204 461 sono i parametri che ogni volta dovranno cambiare. Quindi sulla base di questo mi vado a costruire un metodo del DAO che eh, non c'è ancora perché c'era un get all fermate c'era un get all linee c'era e basta quindi chi ci ha regalato questo DAO non ha, non ha fatto tutti i metodi che ci servivano. E vabbè, lo facciamo noi. in Questo caso è semplicemente un boolean is connected, is fermate connesse, in italiano. È un, è un ibrido tra l'italiano e l'inglese perché normalmente usiamo is qualche cosa tutte le volte che no? è una condizione booleana, per ricordarci che è un vero o falso. Però il resto lo scriviamo in italiano, perché i nomi delle tabelle sono italiani. Dove? Fermata di partenza è una fermata di arrivo. E questo lo otterrò cercando di eseguire questa query che abbiamo visto prima, coppia e incolla, sistema di spazi, 204 diventa punto interrogativo, spazio, 461 diventa punto interrogativo, spazio. e a questo punto non ci resta che far fare il lavoro al database quindi connection uguale eh, dbconnect.getConnection poi crea uno statement prepared statement uguale punto per statement a cui ti passo le SQL qui devo cominciare a mettere il try catch poi devo impostare i parametri della query prima di far eseguire quindi statement i due parametri sono i due punti interrogativi sono i due numeri interi che rappresentano l'id della fermata quindi set int parametro 1 l'id della fermata della stazione di partenza, quindi si chiama partenza.get id fermata. E il secondo parametro, sarà un setint, il secondo parametro è l'id della fermata di arrivo, arrivo.get id fermata. Io ho preferito, come sempre, passare il metodo del DAO, l'intero oggetto fermata, anche se in realtà mi serve solamente l'ID. Preferiamo sempre passare oggetti che passare valori semplici. E poi finalmente facciamo la query, result set, uguale statement.executequery. Questo result set avrà per costruzione esattamente una riga perché è un count, quindi il count mi dà sempre una riga, quindi posso posizionarmi sulla prima riga, first, e vado a leggere il valore che ho ottenuto, int count uguale res.getInt della colonna che, si chiama, che ho chiamato cnt. A questo punto CNT è uguale a 0 o diverso da 0. Quindi attenzione a non fare subito return perché prima di fare return bisogna chiudere la connessione. Altrimenti ci rimangono tutte queste belle connessioni aperte e il connection pool a un certo punto ci blocca. Adesso posso fare return. Eh, la domanda è sono connesse sono connesse se count maggiore di 0 non scrivo if maggiore di 0 return true, else return false no? ma è la stessa cosa Allora questo dovrebbe, dovrebbe, dico, dovrebbe se funziona, eh, ah manca un return nel caso del catch, eh, però qua non dovrei... Ovviamente in tutti i rami, se devo ritornare un booleano, in tutti i rami devo fare un return a meno che non genero un'eccezione. Prima si arrabbiava perché non stavo ritornando nulla dal ramo catch. Se fosse un oggetto, potrei provare a ritornare un null, ma un boolean non è un oggetto e quindi ritornare un vero o un falso mi sembrava ingannare il chiamante. Ok, vediamo se funziona. Andando, Proviamo a essere ottimisti se fossimo più cauti aggiungerei un metodo, c'è cioè una classe test DAO in cui proverei a testare questo metodo con due o tre valori di prova, ma siamo ottimisti, Usiamolo direttamente dentro il DAO, ma questa cosa qua mi torna utile perché la metto come commento, e qua invece ci metterò la chiamata DAO. Ci sono fermate connesse la partenza e l'arrivo e allora andiamo a vedere a questo punto, avrendo, facendo tante add edge, quanti archi abbiamo aggiunto al nostro grafo. No, edge. Quindi, gli archi li sa il database, l'informazione su quali archi creare la sa il database. Io interrogo il database, puntualmente per ogni potenziale arco lui mi dirà se devo metterlo o no. Nel caso di un grafo pesato questo metodo non ritornerà un booleano che mi dice mettilo o non metterlo, ma mi tornerà probabilmente un numero reale che rappresenta il peso da inserire, oppure delle informazioni sulle basi delle quali calcolo il peso e poi aggiungo l'arco, fatto questo il grafo dovrebbe essere completo, ci sono dei, delle cose rosse ma salviamo e dovrebbero spare cosa c'è di rosso qua ciccio. Partenza 1, cosa ho fatto? Ah, boh, era quel commento che forse ha preso come fosse l'identificatore. Ok, proviamo a vedere a questo punto il test model e cosa abbiamo costruito. Allora, sta girando, ci mette un po', Poi in teoria, se tutto va bene, dovrebbe terminare e darmi il risultato. Perché ci sta mettendo un po'? Beh, a meno che non, ci, non abbia fatto dei lupi infiniti e mi è insaputa, ma... Perché lui sta facendo un doppio ciclo e per ogni iterazione di questo doppio ciclo fa una chiamata al DAO fa una chiamata al database quindi fa una query quante query sta facendo? Eh, le fermate abbiamo visto prima che erano 600 e qualcosa no? 600 e 619 quindi adesso sta facendo 619 per 619, 300.000 esecuzioni di una query, 380.000, quasi 400.000. Sono query relativamente semplici, per carità, quindi quando abbiamo fatto questa query il database è risposto in qualche millisecondo, però se rispondi in un millisecondo e ne ho 300.000, Vorrà dire che ho 300 secondi, quindi devo prevedere di aspettare 5 minuti? Mm? Non è un tempo esagerato, ma ci sembra eccessivo rispetto al tipo di lavoro che stiamo facendo. Alla fine stiamo, stiamo creando una, un grafetto. No? Allora, questo metodo... È il metodo è più semplice per creare gli archi mentre sta andando avanti, ragioniamoci. Questo è il metodo più semplice, ma ha il difetto che devo fare un numero di accessi al database pari al quadrato del numero di vertici. E questo nel caso in cui abbia tanti vertici, chiaramente, e se la query magari è complicata, in questo caso non lo era, chiaramente aumenta il tempo di esecuzione. Allora, ci sono alternative, ci sono altri modi in cui posso ottenere lo stesso risultato? Beh sì, ovviamente. Un modo potrebbe essere quello di dire, anziché fare un doppio ciclo per tutte le coppie di, di, di fermate, per tutte le coppie di vertici, possiamo concentrarci su un vertice per volta. E allora dire, ok, prendiamo una fermata, okay? chiediamoci quali sono tutti gli archi uscenti da questa fermata o entranti è uguale, uscente è più facile da capire. E quindi posso, mi chiedo, eh, riesco a fare una query che data una fermata di partenza mi dia l'elenco delle fermate di arrivo? chiaramente sì allora in questo caso per ogni vertice di partenza dovrò fare una query che sarà un pochino più complicata perché mi dovrà dare l'elenco delle fermate di arrivo e non semplicemente sì no un booleano sì no ma, quindi la query sarà un pochino più complicata ma di queste query ne farò solamente 600 non ne farò 380.000 perché ne faccio una per ogni vertice Nel frattempo la, i 5 minuti sono passati, occhio croce, non so se qualcuno li abbia cronometrati, non avevate fiducia, vero? pensavate che non sarebbe mai terminato, invece è terminato, e dove ovviamente abbiamo i nostri 619 vertici e rispetto ai 380.000 volte in cui ho chiesto devo metterci l'arco, la risposta è stata, è stata affermativa solamente 1.400 volte. Quindi questo è un grafo che ha una densità di eh, dello 0,3%, 3 per 1000, quasi 4 per 1000. È un grafo molto sparso, non è un grafo molto connesso, molto denso. Ma si vedeva anche da qua. Ci sono per ogni stazione quanti archi ha uscenti? Due? La maggior parte ne hanno due. Alcune ne hanno quattro. Pochissime ne hanno dieci, dodici. La densità del grafo ovviamente è legata al grado medio dei vertici. Questo 1428 lo potevo stimare facilmente a, a, a naso, eh? è poco più del doppio di 619, poco più, perché la stragrande maggioranza dei vertici ha solo due archi uscenti, perché giace su una sola linea. Alcuni ne avranno di più, quindi la, non è 619 per 2 farebbe 1238. E poi ci sono quei 200 archi in più che sono dati dalle stazioni che hanno, giacciono su più di una linea. Ok? Quindi la conoscenza del grafo già mi faceva capire che eh, mi conveniva concentrarmi magari sui singoli archi che non su tutti i possibili potenziali archi. Però questa è una, po è una possibilità, eh? Non, eh, non scartate, adesso noi vedremo altri due modi per creare il grafo che non hanno questo problema, diciamo così, di lentezza, ma è, la, so, è comunque la soluzione più semplice, vale sempre, no? al massimo è lenta. Soprattutto se il grafo è un grafo piccolo, con pochi vertici, ma va benissimo. Cioè Non complichiamo le cose se non è veramente necessario. Okay? Quindi diciamo così, metodo 1, itero su ogni coppia di vertici. Se questo non ci piace proviamo, un, un metodo, cosa stai proviamo con un metodo diverso che è dato un vertice, Dato ciascun vertice, li prendo uno, uno trova i vertici adesso adiacenti. Cosa vuol dire? Come facciamo? Guardiamo sulla mappa. Vuol dire che se io prendo questo vertice qui, che ne so, Voltaire, ho bisogno di una query che mi restituisca, mi risponda, Saint-Ambroise e Sharon, che sono i due vertici adesso adiacenti. La qui mi risponderà questi due e io collegherò, aggiungerò un arco tra questo vertice di partenza e questi due vertici di arrivo. Quindi per ogni vertice della mappa faccio questa, qui, questa query, quindi se, se la query fosse fatta su Pigal mi restituirà quattro valori, che sono Anver, Abess, Blanche e Saint-Georges. E io aggiungerò quei quattro archi. Quindi questa query lavora un pochino di più, chiaramente. Ma poi mi dà un risultato che immediatamente io posso convertire in archi. Farò 619 query, ciascuna qui mi restituirà un numero di archi che va da 2, nella maggior parte dei casi 2, a 4, 8, 10. Aggiungo gli archi e sono a posto. Però ho diviso per 619 il numero di query che faccio. Sono query un pochino più lente, magari saranno non so, 2, 3, 4, 5 volte più lente, ma ne faccio 600 di meno. E quindi alla fine mi aspetto che sia più veloce in questo caso. Quindi sono query in cui eh, parto da una stazione, che ne sono la 204 di prima, e mi chiedo quali sono le altre stazioni collegate. Quindi potrebbe essere select, proviamo così, asterisco, from, connessione, where, eh, id stazione di partenza, id, in connessione, where id stazione di partenza uguale 204. Cosa mi dice? Mi dice che dalla stazione di partenza 204 posso arrivare alla 460 o alla 53 o alla 460 o alla 53. Oh, attenzione sono duplicati perché, perché sono di linee diverse, a me la linea non interessa, mi interessa solamente la stazione di arrivo. Okay? Quindi come posso fare a dire non mi interessa la linea? Posso usare ad esempio un aggruppamento, un group by group by id stazione di arrivo così mi darà una riga per ogni stazione di arrivo questi sono i numerini che mi servono, in realtà di tutto il resto non me ne frega niente quello che mi interessa è solamente questo numerino qua, quindi perché mai devo calcolare tutto, Beh, adesso l'ho fatto per capire ma nella select potrei avere solamente questi qui. Quindi la 204 è collegata da una parte con la 53 e dall'altra con la 460. E la 460, boh, quella 460 sarà collegata con la 204 ovviamente, ma anche con la 107 e la 370. E così via. Potrei implementare una query di questo genere nel DAO. che mi calcola una lista di numeri interi, in questo caso. Poi immaginiamo un po', cosa me ne faccio di questi numeri interi? Perché io a un certo punto dovrò chiamare a Dej, su un metri di partenza che sarà in questo caso il 460, la chiamo tre volte con versi d'arrivo che sono 107, 204, 370. Ma Ovviamente questi non sono numeri, sono oggetti fermata. Allora, per poter fare l'addege ho bisogno dell'oggetto fermata che corrisponde all'ID 107. Ho bisogno dell'oggetto fermata che corrisponde all'ID 204 e così via. Allora, a questo punto ho due scelte da fare, o il DAO mi restituisce già un elenco di oggetti fermata, e vediamo come farlo, oppure il DAO mi restituisce l'elenco di ID e poi sarò io nel modello che dall'ID, conoscendo la lista è fermata e mi vado a cercare quale fermata ha quell'id e quindi ritrovo l'oggetto a partire dall'id. Okay. Vediamo i due modi. Okay. Modo che sembra più semplice, mi faccio restituire dal DAO gli id c'è meno lavoro per il DAO, la query è già questa, ok? È questa qui. Allora, nel DAO, quindi il metodo 2 vorrà dire che io itero sui, sulle fermate di partenza. Per ciascuna fermata chiederò al DAO, senti, mi dai una lista di, di delle fermate connesse? Quindi sarà una lista di interi. Sarà un dao punto get id fermate connesse. A che cosa? A una fermata di partenza. Eh, devo mettere id connesse, uguale, no? A questo punto cosa farò? Beh, questa id connesse è una lista di interi, li prendo uno, uno, for integer id, due punti id connesse, id, non it, calcolerò la fermata di arrivo come la fermata che possiede questo ID e alla fine potrò fare finalmente la dege di partenza arrivo Questo è l'algoritmo che voglio fare. La query è facile, è quella che abbiamo già scritto, questo è il get ID fermate connesse, lo possiamo fare, adesso andiamo a implementarla. Purtroppo mi dà degli ID che sono degli interi, non li posso usare direttamente come addeggio e quindi dovrò andarmi a cercare nella mia lista di fermate qual è quella che ha quell'ID. vabbè partiamo dal DAO andiamo a implementare questa cosa get id fermate connesse crea metodo quindi eh, riceve una fermata come partenza e restituisce una lista di interi la query che deve fare sarà quella che abbiamo appena provato Quindi me la vado a ripescare, questa qui. Mettiamo a posto i soliti spazi. Qui ci metto punto interrogativo. Spazio. Ok. E poi, vabbè, solite cose. Connessione. Eh, DB Connect getConnection, connection, prepare statement, connection.prepare DSQL, try catch. qua dentro ci fatto, ci imposto il parametro della query, quindi statement.setInt, primo parametro e unico parametro che è l'id della stazione di partenza. e, eh, e bon, poi posso fare la query, extern.executeQuery, e a questo punto posso creare il risultato sotto forma di lista di interi. Quindi lista integer result, uguale new array list di integer. e per ogni eh, scusate, while result set.next aggiungerò alla mia lista result.add il numero intero che mi arriva dal result set, quindi sarà result set.getInt della colonna che si chiama id underscore stazione A. Finito questo ciclo while, sono alla fine dell'elenco di interi, e chiudo la connessione e restituisco il risultato, altrimenti restituisco un null se c'è un problema. la solita query che ritorna tutti i risultati, in questo caso sono solamente per una colonna. Ok, allora ci manca ancora un pezzettino che è quello di convertire l'ID in un eh, oggetto fermata. E purtroppo abbiamo una lista. No? Se avessimo una mappa sarebbe immediato, e anzi magari impareremo poi a costruire una mappa, proprio per fare questo lavoro di passare dall'ID all'oggetto quando ci serve, quando ci fa comodo. Però non ce l'abbiamo, quindi la lista la dobbiamo iterare. Quindi dovremmo fare qualcosa del tipo noiosissimo, fermata, arrivo uguale null, eh, ad esempio, for, fermata, f, iterando su, si chiamava, abbiamo la collection noi, ce l'abbiamo ancora qui, l'abbiamo appena letta dal DAO, si chiama fermate, E allora vado a chiedermi se eh, f.get id fermata fosse uguale all'id. Allora in quel caso arrivo uguale a f, break, e posso uscire dal ciclo. Vado a scandire la lista alla ricerca dell'elemento che ha l'id che mi serve. Dando per scontato che c'è, sono sicuro che ci sia. Allora, vediamo se, commentiamo questo qua perché non abbiamo voglia di aspettare 5 minuti, se questo è metodo 2 mi calcola lo stesso grafo, magari in tempo più rapido. Proviamo a far run. Vabbè, più rapido lo è di sicuro, e il numero di vertici e il numero di archi coincidono. Quindi, sicuramente sto facendo dei passaggi un pochino più complicati, la query è un po' più complicata, questa operazione qui anche, scandire una lista, però è sempre... più rapido che fare 380.000 query ne faccio solamente 620, 619. Quindi in questo caso, dato appunto ogni fermata di partenza, mi faccio calcolare l'elenco delle fermate di arrivo. E poi lavoro un po' con le collection per aggiungere l'arco. C'è un altro trucco che potrei usare qua, al posto di questo codice. Perché in realtà, che cosa mi serve qua? Mi serve un oggetto arrivo che rappresenti l'oggetto fermata del grafo su cui agganciare l'arco, ok? Vabbè, posso prendere l'oggetto vero, eh? però a me basterebbe... Ricordiamoci che l'oggetto arrivo è già nel grafo. A me basta dire all'addeggio qual è quello dei tuoi oggetti a cui collegarti. Mi basterebbe forse un oggetto diverso ma che avesse lo stesso hash code, equals. Eh? Quindi potremmo, adesso non vado a complicare, no, fare una variante nella variante, ma potremmo anziché fare questa ricerca semplicemente creare un nuovo oggetto fermata, fake, finto, che abbia solo l'id e tutti gli altri campi a nulla. Tanto quando lui poi lo va a cercare nel set di vertici trova quello che c'è già però inutile, sarebbe abbastanza poco leggibile e comprensibile, no? però a volte si fa, si crea un oggetto che abbia solamente le informazioni minime per poterlo trovare all'interno di un insieme, quando sappiamo che l'oggetto vero esiste già, È un simulacro parzialmente inizializzato, però qui. L'altra cosa che volevo dire, sempre riguardo a questo codice, eh, qui abbiamo potuto iterare sull'insieme delle fermate perché ce l'avevamo c'era appena uscito dalla DAO avrei anche potuto scrivere qui dis.grafo.vertex se non avessi ancora avuto la lista che ho usato per costruire il grafo alla fine sono gli stessi non Avrei voluto scrivere questo. Cioè, sì, ma le fermate quali sono? Dao.o, ah ok, allora scriviamo. Dove è andato? Sì. Uh, ho fatto casino, scusate, non era questo. Sì, era questo. Ecco, io questo non lo vorrei vedere. non lo vorrei vedere perché, è, è vero che mi calcola sempre lo stesso identico elenco di fermate, ma ogni volta rifà una query, e allora mi sono dato una mazza sui piedi. Ok? Fate attenzione perché eh, a volte negli esercizi che fate vi vedo chiamare con una certa disinvoltura i di metodi del DAO più e più volte. Due o tre, if DAO. qualcosa, poi la riga subito dopo richiami di nuovo lo stesso metodo o cose di questo genere. Dentro un ciclo richiamo il metodo del DAO. Ricordate che un metodo del DAO costa okay? costa millisecondi, mentre invece l'accesso a una struttura dati in Java, una collection, costa nanosecondi. Quindi siamo su un fattore un milione di velocità. Quindi ricordiamoci che tutte le volte che scrivo DAO. Sto facendo qualcosa di pesante. Qui cerchiamo di minimizzarlo. Facciamo una volta e ci salviamo il risultato. Poi quel risultato possiamo riusarlo quante volte vogliamo. Ma non rifacciamo la, di nuovo un'altra query che mi dia un risultato che già conosco. Ok? Allora, qui metto questo. E poi posso mettere una nota che vale anche per sopra. Posso iterare su fermate, perché ce l'ho, oppure su this punto grafo vertex list, vertex set, scusate sono confuso. ok, e questo funziona se non ci piacesse fare questo lavoro possiamo pensare a una variante, chiamiamola 2B in cui il DAO non mi restituisce un elenco di ID numerici ma un elenco di oggetti fermata Allora è chiaro che la query che abbiamo appena fatto non potrà mai restituire un elenco di oggetti fermata perché non li ha. Per avere un elenco di oggetti fermata dovrò andare a farmi una bella join con la tabella fermate in cui mi pesco tutte le informazioni e poi costruisco oggetti fermata così come già li costruivo nella, ehm, nella query get all fermate. Quindi devo mettere insieme questi due metodi. Poi se vogliamo ci può essere una variante 2C e il DAO restituisce un elenco di ID di numerici che converto in oggetti tramite una mappa. Una map. Una map che mi mapperà l'integer sulla fermata. Questa è una tecnica che tenderemo a usare più avanti, è un pattern che prende il nome di identity map. Una mappa che si ricorda l'identità dei miei oggetti e mi permette un accesso rapido e veloce a ogni oggetto conoscendo la sua chiave. Ok? esiste poi un metodo 3 mi sto preparando il lavoro per l'ora successiva eh? metodo 3 è ancora un passo avanti rispetto al metodo 2 nel metodo 1 facevamo n quadro query per ogni coppia di vertici nel metodo 2 Facciamo n query, una per ogni vertice, che mi restituisce una piccola lista di vertici adiacenti ed è particolarmente vantaggiosa se il grafo ha una densità bassa, quindi un grado medio basso dei vertici. Se questi vertici avessero un grado esagerato più o meno non ci guadagniamo molto. Il terzo metodo potrebbe essere, riusciamo a far tutto in una query sola? Faccio una sola query che mi restituisca le coppie di fermate da collegare. Cioè, alla fine noi siamo partiti, in questo caso, eh, da una tabella connessione di cui se guardo queste due colonne Già mi dicono quali sono i vertici da collegare, no? Beh, sono duplicati, bisogna tenere conto dell'orientamento, vabbè, vabbè, rimettiamolo a posto. Però potremmo avere una query che mi tira fuori già direttamente l'elenco di coppie. Una query, che dentro macina un pochino e da questo elenco creo gli archi. In questo caso è banale. Perché guarda caso, il database ha già esattamente una tabella che contiene quell'informazione. In altri casi, come vedremo dagli esercizi, capire se due vertici sono connessi o no può essere una cosa più complicata e quindi non è detto che, una query, che con una query unica si riesca a tirare fuori l'elenco. Ehm... Mm? Um, e anche di questo metodo 3, in un certo senso, ci, ci possono essere varianti che abbiamo chiamato ABC, perché alla fine questo metodo tirerà fuori o degli id o degli oggetti interi. Però io in questo caso propenderei molto più per gli id. E quindi sarebbe, preferisco a questo punto, 3C, usando la mappa. variante preferita, chiamiamola così. Però valgono esattamente gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto prima, sul modo di convertire un ID in una fermata, in un oggetto. Ok. Ci siamo, come dicevo, dati il lavoro per una par, almeno una parte dell'ora successiva. Um, e quindi possiamo fare una pausa adesso, poi vedremo appunto di implementare questi metodi, ma avendo già fatto tutti questi ragionamenti sarà abbastanza rapido, e poi parler, par passeremo alla parte un po' più interessante di trovare i percorsi all'interno di questa mappa. Adesso vi lascio tranquilli per il prossimo quarto d'ora.